il vice sindaco di Roma Luca Bergamo, buongiorno buongiorno a voi buongiorno. allora da Roma fino a Bangkok perché cercando te perché il nuova sovrintendenza del Colosseo si cerca un manager per gestirla con un bando internazionale che potrebbe quindi far arrivare anche un manager straniero. Eh, queste sono delle notizie di cui vogliamo parlare con lei. Bergamo, intanto, grazie di essere qua con noi di sabato mattina. Grazie uno dei pochi dobbiamo dirlo: però, esponenti della Giunta Raggi sopravvissuti sin qua. Ma ah, pensavo che si Perché... sveglia presto, pensavo uno dei pochi che si sveglia beh, presto. Beh. <ride> no, cioè, ci svegliamo per presto, e andiamo a dormire piuttosto, quanti Giusto, 20. giusto. Eh. Insomma, però eh, ne sono caduti tanti. Lei è rimasto in piedi. Ma ne sono caduti tanti, sono caduti alcuni. Eh, beh, so. sì il nucleo è quasi lo stesso mm. vabbè era una, era una battuta ovviamente eh, però sì, visti i recenti <ride> trascorsi ci stava io credo no, senta. Eh. senta però a, a, giusto per finire l'argomento adesso la giunta no? Eh, sì. Assessori eh, più anche dirigenti di prima fascia eccetera è completa o manca ancora qualche tassello? La giunta è completa si può, sempre, si può sempre migliorare adesso stiamo lavorando bene così più avanti vedremo Mm. Le cose da fare sono una, una tale quantità, eh, penso che abbiamo bisogno di copiare gli amici all'interno del comune anche un po' alla volta. Ventre perché... a terra e lavorare. Sì, esattamente senta, eh, però insomma mh, qualche inciampo c'è stato chiudo proprio l'argomento eh, così poi parliamo degli argomenti che ci stanno di più a cuore le do tre possibili eh, risposte, inesperienza, errori o ostilità dei poteri forti, le lobby, gli intrighi che sappiamo a Roma ci sono, non è una battuta questa? Tutte e tre, <ride> non sono in alternativa l'una all'altra ci sono stati errori ci sono stati errori direi dovuti in parte, in parte esperienza, e c'è cioè, no ci sono ovviamente interessi ostili eh, insomma, non, è, non è che le cose si escludono l'uno dall'altro mm. Va bene, va bene. Senta, noi come sempre cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno delle, delle varie storie, quindi ci sono due o tre situazioni che ci sembrano positive per Roma, vorremmo parlarne. La prima, prima di arrivare al Colosseo, che sarà la seconda, è questa, la pedonalizzazione dei fori imperiali. Ci è sembrato bello, noi ne abbiamo parlato tanto, anche quando era con il sindaco Marino. Marino, insomma, che una, per una volta una nuova giunta conferma un, una cosa nata in una giunta precedente, è successo a Milano per eh, il centro storico chiuso alle auto, succede adesso a, a Roma sullo stesso tema, um, quindi penalizzazione dei fori imperiali. Andate avanti? Sì, mi sembra confermata questa cosa. Oh, sicuramente andiamo avanti. Il disegno sull'area sull centrale della città è, è come dire, collegato al, al, così, al dibattito tra Franceschini e me sul, sul parco archeologico. Interiorizzare i fogli è stato diciamo, un atto oh, coraggioso da parte di Marino e secondo me lungimirante. Eh, L'ha pagato tutto peraltro. Ma dice. Non credo che abbia pagato quello onestamente, ma, eh, ma il, segna un, un, un futuro per il, no, per il centro della città ed è fondamentale che venga, no, che venga confermato. Ci sono stato di recente un interessantissimo eh, concorso di idee promosso da, dagli ordini degli architetti su, che rifletteva su quali possibili soluzioni eh, urbanistiche di mobilità dare all'area centrale di Roma eh, e tutti, senza esclusione alcuna, davano... Ecco qui, vedevano quella zona lì come una zona mm. pedonale su cui ovviamente si possono organizzare sì. no, trasporti su ferro leggeri che, che la, la tagliano in parte, ma insomma no, è libera. È un, quello sì è un grande parco, ma è un parco che si estende... Dal, dal Circo Massimo eh, a, al Celio fino al Colle del Campidoglio mm. Lei potrebbe eh, dire è, oggi che, che è un successo è stato un, è un successo questo della pedonalizzazione fuori imperiali c'erano state anche un po' di critiche in passato eh, io, eh, diciamo, Siccome non sono più giovanissimo mi ricordo le, no, le feroci critiche sì. che sono fatte quando venne pedonalizzata via del corso adesso se qualcuno si provasse a riaprirla sarebbe a, a una riaprirla follia eh, eh, la stessa cosa che... quindi non si torna indietro eh, sì. perché è un successo anche perché diciamo, noi siamo un paese un po' strano in cui la, le, le innovazioni, quelle vere, sono viste sempre con, no? con molto sospetto, però poi quando le, le acquisiamo ne diventiamo grandi. Guai editori. a chi ce le tocca, guai esatto, a chi ce eh. le tocca. C'è qualcuna delle critiche che erano state fatte dai tassisti piuttosto che da alcuni commercianti, qualcosa di cui fare tesoro per migliorare quell'esperienza o, o no? Stiamo parlando dei, dei, del corso? Dello, dei, fori. De, dei fori imperiali, sempre dei fori. Ma mi pare che diciamo... Sul, sul, sul sistema di circolazione no? parte delle critiche sono state, sono state ricevute, accolte, si, si lavora sempre a migliorare la mobilità. Direi senza no, pa paura di essere troppo smentito che il, la, la paura, lo spavento. È passato è, e non solo, il presunto blocco di tutta la circolazione della città non, no, non si è realizzato con la chiusura dei Fori imperiali ora non è che la mobilità a Roma sia facile ma insomma non, non credo no, <ride> no, nessuno non, lo non pensa. È stata, non è stata la chiusura dei Fori imperiali non ha, prodotto, non, non ha prodotto il peggioramento no, che, che gli oppositori paventavano anzi eh, quindi i romani si, si, sono, come dire, si sono come dire ehm, adeguati, insomma, sono, eh, ci stan, ci, eh, è diventato un abito comune questo? Direi eh. che è un abito comune, basta, basta frequentarlo, eh, è, è no, spesso vissuto pieno non solo di turisti, ma da, no, di famiglie, di, di coppie, di, di persone che vanno... A spasso. è uno dei posti più belli del mondo se no, abbandonato le macchine uno non lo vive, lo vive semplicemente nelle zone industrializzate certo, noi siamo, due, siamo grandi fautori di pedonalizzazioni spazio ai pedoni, alle biciclette a, ai turisti, a tutti, anche gli abitanti naturalmente con tanti mezzi pubblici possibilmente per arrivarci, per non escludere nessuno che non ha il privilegio di vivere lì facciamo una piccola pausa per il traffico poi torniamo e parliamo della grande questione del Colosseo a Roma Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora eccoci qua di nuovo ben ritrovati e buongiorno da Alessio Maurizi. e buongiorno da Carlo Gabardini e cari ascoltatori all'800 vi aspettiamo se siete di Roma anche per commentare quello che state sentendo perché stiamo intervistando il vice sindaco Luca Bergamo e siamo arrivati anche assessori tra l'altro alla crescita culturale della città alla questione del Colosseo perché il ministro Franceschini con decreto di appena fermato ha decretato la nascita di una sovrintendenza separata con dentro anche il Palatino, la Domus Aurea e qualcos'altro uh, Però sostanzialmente il Colosseo Per um, ottimizzare insomma, la, la, la gestione di quello che resta Il sito archeologico più visitato d'Italia di, um, Lei ha detto che è una scelta infelice Perché si rischia il bigliettificio Perché si rischia di dimenticare tutto il resto di Roma eccetera. Ci spiega meglio queste perplessità? Perché io potrei dire non, uh, Valorizzare il Colosseo non vuol dire Necessariamente svalorizzare tutto il resto No, non vuol dire, infatti eh, la mia ipotesi è, era che la gestione eh, museale del Colosseo di singoli siti che sono all'interno dell'area fosse inclusa per di un unico organismo che ha il compito di fare la tutela e la valorizzazione strategica di tutto il patrimonio romano. Qual è il problema secondo me? Il problema è che nel momento in cui uno affida a una gestione il compito di, appunto, di far funzionare la parte, se diciamo la good company, me, e poi a un altro organismo il compito di far funzionare la bad company, normalmente chi gestisce la good company non ha particolari motivazioni per occuparsi di far funzionare la bad company. Tradotto. Chi gestisce il Colosseo Ifori non è particolarmente incentivato eh, a immaginare che quello che lui offre come servizi, eh, non, non solo i beni, no, ma tutto ciò che c'è intorno, abbia un effetto di eh, attrarre o migliorare tutto ciò che c'è intorno. Okay? Questo accade normalmente quando ci sta un'unica testa che dice guardate, sì, noi utilizziamo questo grande attrattore in modo tale da creare un, per esempio un'offerta integrata che dal Colosseo muove verso l'Appia, il parco dell'Appia o verso Caffarella piuttosto che Roma, la forza di Roma che nessuno ha mai veramente eh, considerato è quella di essere eh, no, un patrimonio incredibile che è ovunque allora, una politica di valorizzazione del patrimonio di Roma che non è solo per il turismo e per lo sviluppo della città e del paese richiede uh, un intervento sull'intera città. Quando uno spezzetta, intendiamoci: non è che prima non fosse spezzettato, okay? ma visto che uno fa la riforma, fa vorrebbe migliorare giustamente ah, sì. <ride> però ma le posso chiedere, non, no, le posso non, chiedere non una aiuda. cosa mi scusi perché eh, in realtà lei in risposta a Franceschini ha scritto un lungo e preciso e anche bel post su facebook sì. dove in realtà spiega bene questa questione della good company io forse eh, sbagliando da, da, da stupido mentre leggevo eh, mi sono chiesto questo siccome appunto lei dice eh, eh, affidare a un gestore la, la good company a un altro gestore il resto potrebbe essere pericoloso io invece la cosa che mi chiedevo è non è sano questo nel senso che se uno ha, tut, ha entrambe le cose una delle due gli va bene e si disinteressa dell'altra se invece un gestore ha solamente diciamo come dice lei la parte più problematica quella più difficile quella dove è più difficile tirare su anche dei soldi non se ne occupa in maniera migliore o forse sbaglio io cioè la creatura debole, la creatura sì, debole. No, le creature deboli quando si indeboliscono rischiano non di morire non è... No, non è. E al contrario, eh, il, adesso abbiamo usato il termine Good Company, bad Company, però uno deve anche pensare un po' a, no, a, a, agli oggetti di cui stiamo parlando, no? Certo. No, stiamo parlando di aree intere della città. Sì. Il Colosseo è, eh, diciamo, non si chiama testa, si chiama corpo di una cometa, però storicamente, collega, cioè, fa, fa parte della storia di, di Roma. Roma non andava a nord-sud, andava est-ovest, mm, a Colosseo punta l'Appia. Il fatto di, come dire, di, di chiudere, di separare, lei dice, lì, no? ma la creatura debole potrebbe morire. Ha detto scherzando. Ma Beh, no, cioè teme... la creatura debole oggi è già no, morta. Non è che storicamente ah. a Roma sia stato fatto no, molto per valorizzare il patrimonio no, storico-archeologico che è fuori del centro, e invece ce n'è bisogno. Il punto è che nel momento in cui uno fa una riforma. Che si è, poteva fare no, meglio, lei dice, no, si, si, poteva... deve fare, si, deve... si deve fare meglio perché se. Ma Il secondo lei Franceschini è, è disponibile all'ascolto? Eh, noi ci siamo parlati, lui eh, ovviamente ha, io poi l'ho anche scritto, ci siamo parlati, abbiamo delle opinioni sì. diverse, no? c'è cioè, rispetto delle, delle opinioni, uno no, fa un dibattito che non è un dibattito di, di polemica politica, è un dibattito di merito. E eh, nel merito una delle differenze di fondo del dibattito, che di nuovo si manifesta nel momento in cui no, si decide di mettere una bigliettazione sul Pantheon, è la funzione che viene assegnata in Italia, e io lo dico in modo particolare a Roma, perché stiamo parlando di un patrimonio culturale che è interamente integrato nella, nella, vita, no? nella vita ordinaria, di eh, il patrimonio come uno strumento di attrattore del turismo, cioè una musealizzazione degli spazi per consumare quegli spazi mm. o quelle offerte lì. Che non è questo. Non è questo. Scusi, cioè, no, no. Per anni abbiamo detto che con un eh, terzo dei musei che abbiamo noi, dei monumenti che abbiamo noi, altri paesi eh, riuscivano a incassare molto di più, dicendolo come un limite, come un problema italiano. Non era vero? No, no, è, ver è verissimo in parte, ma in Inghilterra il British Museum è gratuito. No? Allora, il punto è capire se la ricchezza che si produce grazie alla presenza del, sì. della storia, delle tracce della storia, che da noi sono no, incredibili, meravigliose, certo. si produce semplicemente vendendo l'accesso oppure, con altre oppure strumenti. in un altro modo che è, come dire stia ampiamente dimostrato accade. Mi sembra eh beh, di capire no, che però lei lei prima bisogna più... occuparsi dell'altro pezzo nel senso che dire eh, ma... è, ver è verissimo che a Londra non si paga il biglietto però ci sono tutte le infrastrutture per cui loro incassano in un altro modo ma se uno inizia a non far pagare il biglietto ma non ha le infrastrutture no, non è un po' pericoloso io non dico che non si paga il biglietto nel ragionamento che faccio sul su parco archeologico dico il parco archeologico come è concepito oggi no? e come, come forse potrebbe non essere concepito domani anche nella, nella riforma Franceschini parliamone e funziona così, c'è cioè un grande recinto no? che chiude una grandissima area all'interno di cui no, ci sono il Colosseo, i fori, il Palatino e poi c'è un pezzo del Comune di Roma separato che non, non si capisce perché c'è un cancello tra i due, non eh, si capisce ma non ha senso. Per cui diciamo, per entrare all'interno no, del, del parco bisogna pagare un biglietto. Sì. Allora, questo significa che... In realtà io non, sono, non ho la possibilità di passeggiare appunto dei fori, sul via dei fori imperiali, sì, oggi, se non facendo un altro la biglietto, l'attrattore mm. turistico la, in cui sì. tutta questa grande area non sono no, i fori in quanto tali, sono il Colosseo, il Colle del Paladino, la Domus Area, forse un po' i mercati italiani, scorrendo. allora uno può, eh, se vogliamo lontano il Pantheon, ma su me sul Pantheon ho un'opinione diversa, il, in quell'area lì uno può immaginare che ci siano degli ingressi a bigliettazione per i singoli punti, ma non per tutta l'area, perché tutta l'area è un parco della città in cui le persone devono vivere a, a, a, a, a quindi via, bisogna arrivare quantomeno come... mi sembra di capire, lei dice quantomeno queste due solitendenze dovranno dialogare tra di loro e trovare sì, noi il modo di già fare fatto da quando, per la prima volta da quando no, questa, no, con questa giunta qui è, sì. è, è, no, si è insediata è stata fatta un'apertura integrale Esatto. Fori per tutti i cittadini. Quindi lei dice anche con la nuova sovrintendenza comunque del Colosseo comunque dovrà dialogare Ma... con l'altra e fare in modo che ci sia un percorso Beh, unico, un biglietto eh, no, qualche questo, cosa del genere, questo, questo mi sembra faremo, la sua proposta. Lo faremo di sicuro a meno che non di non trovarci di fronte a, no, a un muro. A chi tocca l'iniziativa qua per, eh, alle due sovrintendenze di parlarsi, al ministro, in, a lei? In, in, il rapporto adesso è stato sia tra me e il ministro che tra diciamo, me e gli, le le, mie so, le nostre sovintendenze le e, quelle di, e quelle di stato ma io non ho dubbi che questa cosa si possa fare però quello che dico io è un po' di più, è eh, investire sullo sviluppo del futuro, c'è cioè un modello mm. a proposito che... di investire mi scusi sì, se vado prego. un po' di fretta perché abbiamo ancora un no, paio di no, domande sono appassionato eh, al tema, certo, quindi... il tema eh, però... è importante però usciamo un po' anche dall'alveo più tecnico eh. Eh, perché Franceschini dice il 30% degli incassi della nuova sovrintendenza del Colosseo vanno al resto dei siti archeologici sì. della città questo è una proposta soddisfacente o no? Allora la situazione oggi è che l'80% degli incassi di quell'area, cioè senza entrare nella nel, nel, nel, nel sì. terre, ma dell'area col è un po' più larga di quella che lui sta costruendo, resta in quell'area. Okay? Che cosa fa il decreto franceschini? Il decreto franceschini dice benissimo, io costruisco due aree diverse. Hm? A corpo delle altre, le, fanno, le faccio diventare la sovrintendenza speciale di Roma e poi costruisco un parco archeologico di Roma che gestisce Colosseo Palatino Romuso della gestione, al, al netto, per, bisogna capire che vuol dire al netto no, della gestione, dei, eh, dalla gestione di Romosaura, Colosseo, mm. eccetera, eccetera, il 30%. Io poi lo trasferisco automaticamente all'altro al all allora, benissimo. siccome prima era diciamo, l'80% che restava nella gestione di Roma, non di tutto, di una parte più piccola. insomma Io sono dico, meno soldi adesso. Sono meno soldi eh. sul patrimonio di Roma. Questo, questo diciamo forse può fare dei, no, dei passi avanti. Lei dice si può arrivare a qualcosa di più. Lei ha proposto il ah, sì. 50%. Sì. Stiamo parlando di un, come dire, di un negoziato basso. Vabbè, sì. la, ma comunque è un mercato, è, poi c'è un merc cioè una trattativa, è, insomma, tro troverete una soluzione. Il ragionamento soluzione. Non, è, non è solo sul, sul, sì. su, sui soldi, il ragionamento, da, da, da, dal ragionamento che faccio io deriva un'altra cosa. Il Paese, cioè il governo del Paese, decide di investire sul serio sulla sua capitale perché la capitale è un'unicità nel mondo mm. oppure no? mi scusi Bergamo eh. però si, si entra in un altro capitolo che è quello no, di, quanto, è governo, di quanto già scusi... lo Stato italiano, cioè noi contribuenti stiamo, ehm, ahimè non è colpa sua in realtà ci investiamo eh, no, per no, il debito della città quindi è, non è un tema più grande questo non è vero La città, la, Roma non è mai stata per, per storia italiana sì. ok. Roma non è mai stata considerata dal punto di vista delle scelte dei governi che si sono succeduti qualunque fosse Capitale alla stessa stregua no, di, di come è stata considerata capitale Parigi, Londra, Berlino piuttosto no, che Amsterdam. Perché c'è anche Milano in Italia, e no, veniamo dall'Italia viene... dei comuni, e quindi allora, c'è un'ottica un, un po' comuni. diversa. Però, però se io mi posso permettere, c'è certo. una unicità: non dello Stato unitario, della storia che è Roma. E ma non no. è un'unicità per Roma, è per il Paese. Questo Se mi sembra conti... una riflessione importante, ci porta un po', un po più un alto, lontano, un po' lontano, ma insomma la mettiamo lì. Sicuramente qualche ascoltatore apprezzerà anche questo suo riferimento più generale. Un'ultima un cosa, eh, voglio... no, no, no. eh. cosa che le voglio chiedere, non è di sua competenza, però come vice sindaco <ride> glielo voglio chiedere, riguarda il tema dell'ambiente e dei rifiuti, perché il neoassessore sì. all'ambiente, dopo qualche tribolazione, insomma, ha annunciato una svolta importante, il passaggio almeno in alcune zone della città al porta a porta quindi via i cassonetti dei rifiuti una, una bella rivoluzione per eh, un, un cambio di passo quantomeno molto significativo che dice? Guardi, eh, dico che sono molto, molto sono come cittadino molto contento come diciamo, assessore della cultura altrettanto contento perché comporta una, cioè, trasformazioni nei, no? nel senso di responsabilità che ciascun cittadino ha rispetto no? allo spazio pubblico e, e cultura anche quella eh, no, assolutamente, il vice sindaco ovviamente contento perché è una trasformazione di cui la città ha bisogno eh, veramente l'assessore Montanari che è molto brava, sta anche lavorando per capire come nelle zone che vengono, nelle antiche zone diciamo, di, di abusivismo che sono state sì. sanate no, nel, nel, negli, anni, negli anni 80, 90, eccetera, che sono fuori dal centro, si possono creare isole ecologiche, perché in quelle zone lì ci sono spazi che consentono la creazione di isole ecologiche, quindi di nuovo no, modalità effetto. di gestione. di Per integrare il modello molto... del porta a porta. Senta, secondo lei però i romani sono pronti per il porta a porta? Diciamo, non erano pronti a metterci il casco in testa quando non ce l'hanno obbligato mm. con i motorini, poi un po' a volte ce lo siamo... Ma no. Bisogna siamo farsi trovare questa... pronti, non c'è alternativa. No, uno no, eh, è necessario e poi è necessario consumare produrre meno rifiuti, Questo è un'altra parte della, della, no, del, della, del corno del problema. Dopodiché, certo, altro tema ricordo... su cui grazie al nostro grande amico Rossano Ercolini che salutiamo il nostro Ministro per l'Ambiente in Pectore sempre e comunque eh, siamo convintissimi di quello che lei sta dicendo quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Roma eh, per tutti i vari progetti grazie Assessore, nonché Vice Sindaco di Roma, Luca Bergamo grazie per grazie. essere stato con, con noi